kihugu cibyiza abakizi gicuruzura bahashikanye ne kuze ya Yesu Kristo gusa ndabaramukije mwizi mubane nanje mu kiganiro mudihugu cibyiza cuno munsi ikiganiro mu gihugu cibyiza cuno munsi kivuga giti ibintu Ata kiringo tirekeregisigaye ngo Yesu agaruke bagenzi Yesu ari bugufi Yesu ari kurugi Hari bintu bitatu bitwereka yuko Yesu Kristo aje kugaruka guba byanka byakunda wabyemera canke wareka umwami wacu Yesu Kristo ari kurugi a ricco, invece io con tango di ceco mussi, muchenzi gundira twishire munsi y'uburinzi bw'Imana mu gusenga uhoraho itandara kizima wewe ushobora byose mwami utenye kabikaba wavuga bigakomereza inajyawe n'ibirahabwa yawe kugira ngo utwigishije ijambo ryawe rivuga ureme Kan nikut do he no kujirumuneze, donibneza neza de kriteguraku sanga dibuye kuza, mi zina junami wachi su Christo. Ame. Moko, nari me kuga ichigwa chunomusikibango ibi no bitatu. Zere kalayuku attakiri ngokire kiregi siga ngami wach yesu azze yesu aikurugi ari rukufi waje mera cyanye wareka ari bugufi agiye kuza hari ibintu bitatu ubwambe kwiyunga kwicuma hamwe nibuvba iki ni kimenyetso cambere kitwereka yuko Yesu Kristo agiye kubuza hari ikindi ibura cyanye ikugwa cyamwe mu yera kubisi ubugira gatatu i vice vitatu mu vitua yuco va torani giui, va torani di ugiui, i giuru. I vice nitatugie cura vi idonido, turave i cavi birivi, vuda con niva biavai, candi ma ze kuba biga cavitwei re kayuco ubutava gokwanhu kurihafi. Mu bziegua vi herutse in yumma, tuari tua vogne i no, vinnu vi come Kwa li tupabonye kubijere kibuhenda njibukasatani. Tulabona ukundu ya hoze uhere kera hoze miju. Gushika no makino jie chachu. Akoresha ubuhenda njibukome ijago. Gimana tukarabye. Giatu bugie ikinikida sanguengo. Agenda nina mge hifuga mazina. Aronde la uwarotsa. Omonuwe se ijajaye haranjewe chanyiwewe. Unago amugerumutukwe alashobora kumurotsa mucigwa iherutsi nyuma nyene twari twabonye ibintu bikomeye twari twabonye yuko abantu bise bakadikanye na satani atamu goro rotsa bamuno ibyo bakora byose ni vera amaso y'abantu byiza Vaggiende li egocicaco mugambi ugende li ivi nitia vanhu, vari cubara vi fascici igi diie, diie, diie, diie, diie, diie, diie, aho diie, diie, diie, diie, diie, diie, diie, diie, diie, diie, diie, diie, diie, diie, diie, diie, diie, diie, diie, Cabiri qui viene che di zoshika, i comariga, i di lingi, i di cani, i di cani, batazo kwirenga yiza igitabo umungereye mu Kurubiro maya anditse bitwa Awudatosi bazocigako iki naco kikaba kikigendereye kwenza no gushiraho dimashe ngo ube umunsi uhutza abantu bose kandi wikiruhuko maze ngo abatazo bikora uko uko byari bimeze mu gihe ca Yuda umuno ataruhutsi sabato akayeda yicwa ngo no muntu murubwo buryo nyene azoguma yubahirizitegeko y'Imana abiko agaca yanka kuruhuka dimashe ngo nawe azochayicwa Ibi kumbureke tuzobira bamuntu bizaneza nomusi turi lava, imu, yuko, kwa turaraba ibintu bitatu zerekana yuko ukugaruka ku mwana wacu Yesu Kristo kuri hafi reka duhere etigo acyacu muri Edeni igihe imana ihamagaye abantu bayo igihe yari ihererije kubarema ikabahamagara ikabayererereza mitungo dya Edeni Ya ligi shirije kubyaremwe nababwirati kino gitiki zogufasha iki nacho kino naco kizogufasha iki iki naco kizogufasha iki ntunzu kije umunsi wakirie kuzopfa satani igihe nawe aje guhenda eva nawe nyene yisunze ibyaremwe by'Imana Ibi tu mi hai, e covi, e si, ni e e mi, e covi, e quindi vi, e ti, e ti, e quindi vi, e quindi vi, e quindi, e quindi, e quindi, e quindi, e quindi, e e e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 Igiche, chaho, chachumi, na katanda tu kumulungu wa mbire, nishikana kumulungu wa katatu. Hala gira hati. Abafari sayo, na basadukayo baraza, barondela kwa weleka, ikimenyezo, kipa mijuru, bamugeza, nawe alavishu rati, iyo muonye, murafuga muti. Ucha hawa umucho, kukujuru jira siye, umutu wenzi naho, Murabuga mutti Hagira hafurungane, Ukira si wuraniwe Murazu kugen de zijuru ukurisa andiquimi so jibihe himuzi kubi gain de Yesunawe ngaha and he ki no ibi nubi coming to gira to higireko inachan e kuri chaki no chan de twa buzengo kuunga Qui cium, nibumba. Qua zingo. I chinu ciambere, chilico tira cuele, caiuu, co. I chi e ciò puzza, ni qui unga, qui cium, nibumba. Unomorongo, uje utwere, avagau babili. Avagau babili, vari, avafari saio, hamine vasa Ava Saddukaio, Hakai, di Bemera, di Bemera, come una fuga zucca, varava, fisse, varava, Hakai, di Amara, fa il saio, varava,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 Ni kubuga ngo bara madze kwishira hamwe kanditi yumviro nono pyabanyamadini bigiye ku yungwa n'iyumviro pyabanyesiya z'abanye politike kugira ngo bakoranire hamwe naze bashireho ikintu tubona mu byayishura Yohana gice ca 13 hariya ku rongo wa 14 no murongo wa 13 havuga ngo barema igishushanyo cigikoko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 di se kurikizwe, quando va a fare la zove Niba rero vinno di gire cuva, cariamo di mataio, giovane da essa bugango, la zove gire, la zove gire, la zove Ni kuitwa, no kujiri wanari kubo copyra, ni bareri inom ni tek uli hari, iri kira kogwa, kuki langu ba hami, ba kidanari uko kugi ima nabgasi gajdi tondiagos gebi man na wokochimana muja ishuru yohani ki chachumina kane kumuronwachuminakavidi. Ichini kimenye simusiga, chere kanayuko, yesu kisto ali kuruji, tugiye, kuti meye so chakavili. Ibura, chani co guajam, hemuiera, cubano o quisi. Matayo, i dicecami non di Nagatano, doere, cumuro, ambelegucacumu, guacumi nagatatu, Niho, binovino, tu zigira, Ubgami, bgijuru buzo, sanghi, umichumi, Zajani, amatalayazo, zigia, usanga, il rumuque. Yes, Zitano, wali amanyabu genge, izindi hume zitano, mgyari biju uju. Aliko, hinge tumano kegato hali ya hefu, hapugango ikihe umu kwe, ya lagite wakanyi, vose, varahunji, mugichuko, varahunji za, varasinzira. Alikigihe itiro, gari liwa fashiri, kumatukwara. Niho, hachi yehumbi kanichu imugichugu chijoro, ngonguyumukwe ni musoho ke muze mumusanga nire. Inhumitose, zichazira zanza muka, zituunganya matara yaazo, babandi mijuju, batangula kwaaza matara, matara ya batangula kuzima, vaji yekulondela kuike muka mitajikuunda, io, i viandi scrivere, vedi come la guitarra, mi vuole che da un'ora io possa dire che la guitarra è una guitarra, mi vuole che la mi Jiheluzi njuma. Tukwana mwo njithi muhenda njibukaa satani. Iki nukimne. Jiheluzi njithi muhenda njibukaa satani. Kuna mjiheluzi njiki. Nibi chiku tagi kulikiranye. Yedaba. Mbzikuwa. Jachu biheruzi. Uzo chukivo na kulikiranyo. Nachuji kulikiranyo. Uumve neza. Tukwana mwo njithi njithi. Jiheluzi njithi muhenda njibukaa njibukaa njibukaa njibukaa njibukaa njibukaa njibukaa njibukaa njibuk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 Niko kuchafati ngingo, so kutezingo, harangizi za kronafirisi Uvukene hangenibindi Avanu, baba hinga kalu hariwe watangule wavuje ukunu Ivi nukyotole gumuti Avanye purtike, watangule wavuje ukunu Ivi nukyotole gumuti Avanu bakalu hariumadini Wavuje ukunu ivi nukyotole gumuti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 kugendela kubzabuzbe nikijama kururu naka kubyache kuri whatsapp wa tv joni ni youtube oi oh, youtube yonda izin hivesha bbc yoyonda izin hivesha iti ya buze nuko njene mrupo ujo ava anu mabaze ukura iti zigiro vjabu na maso yabu kuri kristo kuko kristo nusange tuza iwe jambu jimana njene hariamuri yohani giche chambere Avanurero bama zengo kuri gizigiro pia wukuri Cristo Yesu. Bakakura maso krija mugi imana, uke uke amatara yavo azoo chazima, hemu imana Kandi mugi hemu hemu imana zobaya abakugweko. Bizo wabisa ngahari mugi chugu chijoro, ma zengo mulichwa yuhu chugu chijoro Niho hazo chahum di Kanitubingo, nguyu mukwe muze muntzemo musanga nire, ikibazo gihari nichi mbega, vino vihe mechie kudondagura, naa vino vihe sikio nye eh? Niba turi mu gihe abantu bari gukurikirana ibintu biri guca ku mbuga ngurukana bumenya akaba bivyo byitwa kure ibyavuzwe na Pasteur Chancrevera chanque Aportelunaka bakachababuga ati ibyo nite kuri n'ibyo ngiye kugendera niba ibyavuzwe n'umunye politike Runaka munye politike kbera n'umunye politike ngiyize n'ibya cyansye yavuga ko ki no chingwara wewe ugacubuga ati non conosco niente di più di una bibiria. Come era la Romagna, Adde, Ibdia Budze, Yoga Chukkifa, Tangonoko. Come era Yukar Mohinga, è qui. Ciao, è qui. Ciao, è qui. Ciao, è qui. kiruka è qui. Ciao, è qui. Ciao, è qui. è i diavolo è come se fosse un cucchiaio, ma I diavolo è un cucchiaio. I vireni non necessitano di copiare. I cucchiavi non copiano. I cucchiavi non copiano. I cucchiavi non I cucchiavi non copiano bashidze amazo ku butunzi bwabo abantu bafishyize bashidze amazo mu kwiga abashuri menshi abantu bafishyize amazo mu byo kugira maryaje murabona ubu nagize maryaje ababizi barabizi uko bamanaza invitation za, za maryaje nico ugiye munami iria hejo hi ugundiri hamiria Uffugati nanga nange su nazionalizza l'umugori nazionalizza l'umiteli i danzi e i geniali uzi da singomba yuco e essa za. Avando io varico varigis quando guiesa di cucara e e e e la ciabuna vu kuba nuozza di ogni giscia va gauqua cubavo omniccia. Vara in Vada shaka yuti dukura minosi Chaha Ia marushqua Beshi Vasengi manangu iwa kingi ringuara Iwa hezza girevuva kinzu A beshi Vara senga mbobamara bashoori Vara onge puse nabo nene minosi Vara shaka namo yuko yesi odza Vara vaya baguizatunga Bahamba inava virgeti Ivinitio mirimovano Muganti ma giambo, i b'sia baheba cavi tuma, vaheva i cigiambo di manari, va bgira, va gassira i gizi girocuna, ma io di quando non ho avuto io tuma i gigium di rocchi gambi e mi camblo, avannuali puttinja gupfa, cucchiazzanao, uomo girati, gialli chi taribka, cucchiaggor, cucchiaggor, cucchiaggor, cucchiaggor, cucchiaggor, cucchiaggor, cucchiaggor, cucchiaggor, cucchiaggor, cucchiaggor, Ya manichaha chocho, Iba y Tina. Kubera yuko, babi tichaha murivo, yingi ingurero, ichie yumvi kananeza, irahari na kino jihe, ni mudi abandur, a matalayaba di karazima, kandi to the murichai chukuniene, chabatalaya zimyeko yesu ya Kandi du mazekum bayuko. Muri ico gicugo nyene niho humbikayicwi ngongo uyu mukoraje ni musoki mu muzanganire iki ni kimenyeso cha kabiri kitwemeza yuko Yesu Kristo ari kurugi iki kimenyeso cha gatatu ubuga gatatu twavuze yuko ibice bitatu mubiyitwa yuko bari mubatoranijwe ba bari mubatoranijwe hili nuhu vila komeye cha hanu hanu visaba mgenzi uumbe neza kukirango nuhu hawe ujaanwa nyabahurunu imha mvu tuvuga imha mvu du semeri da tuvuga nahako tu omba kubihora hali ya mri hawa kuchi nikiche cha kabiri du so mne kumurongo ambele kushikanda kane This example of the Pisces that breathe place every place in the universe. Nathan said That's why Jesus erwis hard! If our light didn't receive today theepy Cat Plant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 Mbamadze gusobanurikigwa unubuhanunzi, varabuna yuko ahela humijuru, hazohuma anugwa ahela chane humijuru, hazohuma anugwa munga kwa higi humi kime nama janu mnani na minonginu nakale kuitari kechumi.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 ikihe itarike ukwezi kwicumi ishikiye Yesu niyatsa hachije haboneka imigwi tatatu umugwi wamere wasetsa abantu ati ubwaka wundi mugwi nawo uragade oyarika dushire hamatarike wundi mugwi nawo uhagarara ahantu hadasanzwe hari imigwi itatu iyi migwi itegenezwa kuboneka imbere yuko Yesu kisagaruka ubwabo eri muri amonsi gatatu ku mlongo w'indwi havuga iki havuga ngo erega uhora imana ntacazukora tabanje kwibira abasabyi ibi wakabanga avugisha abantu benshi bamaze gusoma rino somo bavuza ati Avannu vuo se ne va zone meglio, ago yes a zone caruccira, yammaratweb vi fascisci, camu di gamma, i è camu di gamma, non è di gamma, non è di Vakezeno kufuka ni sahani minota, yeza zio zira kubamu. Ibin haakari vityo, ichiwa kigendere ye, kumbwe tuzo viramu chiwa kizo ukulikira. Aba andi nago, bakifashisha isomwa nivwane kamuni matare milongiviri na kane, ni kumurungo waho wa milongine na kane, ahoyesa mgangu nha uzi gumusi, c'è Isaha umami wachu Yesu chi sta zozzi raccogliere. Arrero ha no in duca conflitto. Non c'è Qui non mi guibili. Bangue babogatti. Bangue babogatti. Bangue babogatti. Bangue babogatti. Bangue babogatti. Bangue babogatti. Bangue babogatti. Bangue babogatti. Bangue Nitalikini zinu musinu uyu Nikupo kangoo Hariri Ndorutio chaiwe nekakuru no muonu Ogambe Yoshu mela kupo gatti Koyesa zoza Munga kawiu humbili Namirongiri na kane Itali kizi nizu kwezu Kunu kunisa hii Reka Nigicharire Mbanzene Mwari ngava guleba ta zoga ni be Nzo hengera mwiri 2023 gonzo nagata hana ico chenihana. kintu kyande ikaka biri ashobora kwimvira ati rero mashuri. liko ndiga amashuli koye esa kala zozantara heza eka ndayazemu ama satari keze gizeze Yesu ntaze hagachano no hawo umpagani ruhebgwa akazopvira Hali ili hukishi jandi suke jera, jere kana nyinga rukambiyo kushira hukutunga waga magene kerezo. Hali kwa kandi tugele kurundi ruhande. Ruhande na kukwa wanu wapukati, na uguzi umusi chahi sahamu. Voo wawenshi wapukati, ichenda na kanga hejaru abuziko yuko yesu wa gira zeni yaza. Non si può fare niente, non si può non si può fare niente, non si può fare niente, non si può fare niente, non si può fare niente, non non si può fare non Taco mi è si odza, in io Bari, non ho capito. Non mi ricavi, non mi ricavi. Mi ha detto, non mi ricavi. Mi ha detto, non mi ricavi. Mi ricavi. Mi Hariko Kandi Hari no woundi mugwi, makino dihe. Uyumugwi nao ukfugango. Won't so makino jabri mugango. Mami, mi tegu ye. Nade mugadze, kuko mana o moon hoo. Addsor zamu dihe muti umvirye. Mujandi majambo, nono musioza, changi nejo yoza, nahija ejo yoza, nini maimia kinga heyoza Alikomulicho chiringo chose, duhamagari kwa kwama kuitegue, uyunio Mugwe ukomeye Edhiani suke pijera bitubgirango, ava nubahakana nguo yesu nagie kuza, baragogo Nihukona vana wapukango yesu azu zita ikizi nizi, baragogo Ubutunga cha ho, cha ho, tu ngaha muri Matayo igice caho ca 224 ku murongo waho wa tatu, nakabiri hamwe no wa 33 na gatatu Ni kumusokoni umugandi waaho ishami jawe iyo ritoshe anadabi akatututza mumenya yu kwagatazi kari hafi non conamie, nimla, bonito di muze, mome, quali hafi? Ariko can't, ni tumenye yuko tu hafi, gusa, A tuze tumenye yuko tu mene, ari hafi, ari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 Kristo kajye kuza mgenzi ndakubwira yuko Yesu Kristo atajihe gisigaye ataje no muzi icwi y'Imana riraguhamagara likubwira amajamu atazanzwe tubona mu Baheburayo igice cy'10 ni ku murongo wahu wa milongo itatu nindwi Baheburayo igice cy'10 ku murongo wahu wa milongo 37 nindwi gushaka ku murongo wa milongo 39 haragira hati Goku ha sigai e igihegito chane, kanu gira adze, azoza la soteva. Nda girango anumagia ambo, nuyashire mughi e chateira. A robo, imana, ilichira cubgira, non mughi nenguo. Ha sigai e igihegito, wahundi agira adze, kanu gira adze, nga azotea. Muri kino gihe Alico umukorotsi wanje azobeshkwaho no kwizera. Muri kino gihe nyene umuntu azotsinda no muno yize Yesu Kristo amaso yiye ni niki byiye nikindi kimu cose yacerekije kuri Yesu Kristo ari mochigwa nainatanze, kuri odio, avarimo di gruppo WhatsApp, avaramo di gruppo di kuri kiranna. I kingwa kitubgi rango, Kwizera yesu kisso, kizera i jambo yatubi. Nanobo, ali kishiramo bucorikinu, kimne avvoze. Mbere, nanobo, ali kemmira kumu, ma gutura, ma franga, non c'è niente che non a home con cui sera Jesu Cristo. Ni kuni ha twesì, e teghe con gli ai, ma kun zwa gash, uede, mu ritorno chane Kuguru. A cavarru a te yeka, Murian di Majang. I Ni go to gain a Josi. Avali yesu kristo re ze Jesu Cristo. Thank you normally for yourlà! We don't have this plea that give you the to you B'Igiramo Chisi, gusta di tua rituale, chiama Rambo Umoguro, Ziwe, Makino, Ghiye, Ingazi, Ziwe, Zi Zora, Krizira, Eso. I fienzi, chi lo chiude, Dio, Zori, Shira, Krizira, Krizira, Krizira, Krizira, Krizira, Krizira, Krizira, Krizira, Krizira, Krizira, a rogo uga fa tta un'anima come, ua quicha la cucina, cucina trefonezza, cucina macchinezza, non mi ha cucina televisione, uri cucina cucina, cucina, cucina, cucina, cucina, cucina, cucina, cucina, cucina, cucina, cucina, cucina, Ako bionjolura tulazi uko, waliko walele keza kuhona. Aliko, tulavo muvizera, ubu jingu kago, ubu kakizwa. Mgenzi, nga kuhama karirakoa, muli vano, wakomeza kuizera. Va tenere di sé, non ti Yesu va giungare a guardare, è su questo, è su questo, va avanti, va da fissi, è su questo, è su questo, è su questo, è su questo, è su Aho umnaga zi nama Yesu kilisi ya tanzu heri kukule mwa kwisi azo honora. Yesu aje kuza buba. Nivyo nukotuwa mbwonyi mchigwa. Kandi mubi nubi zwa imu zani. Ni kugirango atange ingororano kuruo wesi ya mizei akagende la muriwe. Kugirango iftiza kyo se Yesu ya sezi la nivishikwe kubamu kulikie. Noco, azzò vanza kurimbo di chaha, kandì i chaha, azzò kilimbo da nanomunue se me kubi kub gaccio, omu nabdiya hayan se kubireka, ni nien azzò shanani chaha chìwe, ariko abagurro cibo, vazò habgi dihugu, dihore ari chabi bihevi da niho mu dihugu chìkì Aho Aba kijwatzo over, Bahashikanywe, no kweizer Mgwach Yesu Christo Mugenzi, Ndaguhama Garibak ra kizera Yesu Kumugira nyamberimujawe fiosu bagye kuza. N'jewe hami nawe Tuzze Tujan nawe Niko senge shoni sengi naga museengira. Nzina tungami Yesu Christo. amen Mgenzi U Tungna. Nubutunga undasanzgue Budu hanurira Kandi wukandu hamagara Kuite ulitiza biazze zera nyume Ikinu chambere ukuye bukora Ni kugilangu kizuguzima Bugawe Ukore Abone change Subscribe Kugilangu Uzo shobore kuroonjiki gani Irogi kurikira Ikindi kigira kabili ushora bukora right kichange jemi Cuccirango, were kane, ko wafasci, wene kiganiro. Cuccirango, wene kiganiro, wene kiganiro, wene kiganiro, wene kiganiro, wene kiganiro, wene kiganiro, wene kiganiro, wene kiganiro, wene Kudira ngo bundo witunga uguishikane no kuliba genzi bawe. Yesu akudireneza kanda kuhumukisha kuhuhe kwa mungi zibi. He jose mhakire ijambu dimana. Muheje gukurikira na ikigani romjikuchi viza. Ahaba krijguazoba Bahashikany no quizerumat Jesu Christo. Mufi se Ichomovaza. Chany mi fulza ku twani kirakuriki chanye kiria. Chany, mifuza kuja muri groupia watsapu. Twanikire kurizini mezik kurikira. A kamenye soko kute Majanaviri janaviri, na Mirongitana ninduwi, milongitanu narimge. Ma numunani, ma janatanda tu na milongitanu nichenda. Ata menyezo koguteranya, ma janaviri, na milongitanu ninduwi, milongitanu narimge. Ama numunani, Majanatanda janatanda tu na milongitanu nichenda. Change uka viandika muliko mantini. Gira na terrere e m'accino di guardo correri mano, muco partage e cubirano con la boccia